Invece di affrontare la realtà, le persone al potere stanno ancora accelerando verso il precipizio. E L'Unione Europea sta pianificando di costruire nuovi olodotti e gasotti e sta costruendo 60 nuovi progetti legati ai combustibili fossili. Il governo italiano ha deciso di riaprire le centrali a carbone. È come se non bastasse... Questo viene fatto con la scusa del caro Bollette, diffondendo questa strana idea che dobbiamo scegliere tra la fine del mese e la fine del mondo. E mentre Eni sta intascando miliardi di euro di utili in più, ci convinciamo che questo sia vero. E invece no. È chi inquina, è chi distrugge i territori che deve pagare. Deve pagare le bollette di chi si trova in una povertà energetica causata attivamente. Quando però iniziamo a unire i puntini e a mostrare dove stanno realmente le responsabilità, ci viene detto che è troppo difficile cambiare, che non è possibile. E adesso stiamo vedendo dove ci ha portato il dire è troppo difficile, il dire non è possibile e dobbiamo garantire giustizia e riparazioni alle persone più colpite dalle, dai paesi più colpiti che vengono silenziate, che vengono ignorate, che vengono uccise attivamente e in questo abbiamo un'arma potente un'arma che è potente è la nostra solidarietà perciò oggi scendiamo in piazza in solidarietà con le persone che sono colpite dal colonialismo climatico Scendiamo in piazza e lottiamo in solidarietà con chi è colpito dallo sfruttamento su cui si basa il benessere della società occidentale. Scendiamo in solidarietà alle persone colpite dalle alluvioni nelle marche in Pakistan e in Bangladesh. Lottiamo in solidarietà con i popoli indigeni che vengono uccisi ma difendono l'80% della biodiversità del mondo. Lottiamo in solidarietà con le donne dell'Iran, dell'Afghanistan e del mondo che vivono sui propri corpi lo stesso stupro che avviene anche contro il pianeta. Ci aspetta un autunno caldo in tutti i sensi. E non accettiamo che un'elite di poche persone calpesti le vite di milioni soltanto perché non ha voglia di cambiare e di mettere in discussione questo sistema, di abbandonare il potere e il privilegio. In questi anni abbiamo visto e imparato che siamo una comunità, siamo un solo popolo e un solo pianeta e come tale dobbiamo lottare. Non sono, né saranno, pochi politici o pochi capi di banche o di compagnie a cambiare le cose ma saremo noi, le persone, la comunità, un popolo unito nelle strade. E' un a te a a casa ci sono i bianchi da lavare.